Grazie Presidente. Questa mozione condivisa da tutti i gruppi eh, ha l'intento di valorizzare e eh, tutelare un farmers market molto apprezzato dalla cittadinanza, quello di Garbatella in Via Passino. E, mh, questa amministrazione ha già eh, finanziato un progetto eh, per l'antincendio, visto che eh, la, lo stato dei luoghi non era adeguato a livello appunto, di norme antincendio e questo ehm, ha portato poi all'esame da parte dei Vigili del Fuoco del, del progetto con prescrizioni. E, purtroppo diciamo, il, il bando di concessione è in scadenza e quindi noi chiediamo eh, tutti uniti, i gruppi capitolini, di... Ehm, permettere e eh, di valutare al Dipartimento una eventuale proroga nelle more del bando e della conclusione dei lavori. Quindi questo è molto importante per tutti quelli che esercitano attività lavorativa all'interno del, del Farmers Market e per i cittadini che lo utilizzano quotidianamente con un servizio che fornisce prodotti a chilometro zero, filiera corta, insomma tutto ciò che eh, questa amministrazione vuole tutelare e questo poi eh, prevede come terzo punto, come lei ha enunciato, anche la possibilità eventuale di identificare di concerto tra assessorato allo sviluppo economico, turismo e lavoro e lo stesso municipio delle aree scoperte dove eventualmente gli operatori potranno proseguire l'attività eh, grazie